Ciao a tutti, io sono PeachBump. Allora, questo è il mio primo video, quindi non so se si nota, ma sono abbastanza nervosa. Perché è un po una cosa un po' nuova per me, ecco. E nel mio canale direi che parlerò di tutto, non so dal make-up. Non so se si nota il mio make-up tipo, eh, tipo clown, versione un pochino più carina, diciamo. Um, sono una ragazza piuttosto timida vorrei dedicarmi al make-up su questo canale anche se io sono una ragazza abbastanza mh, non sono tutta un po' fruffo diciamo io compro quello che mi piace non, non vado a comprare cose di marca a meno che non mi piacciono proprio in una maniera assurda oggi è la vigilia di Natale infatti vi auguro buona vigilia di Natale non so, ditemi che tipo di video vorreste che faccio, comunque nei vostri video eh, spacchetterò i miei regali di Natale, poi il 26 dicembre ci sarà una cosa, una piccola cosa che scoprirete proprio in quel giorno, e niente, e non dimenticate di, di lasciare un commento, scrivermi che tipo di video vorreste che uscissero, e soprattutto iscrivetevi a tutti. Uh, ricordatevi di attivare la campanellina così sarete sempre aggiornati sulle novità che usciranno su, sul mio canale. Niente, ci vediamo al prossimo video.